Attenzione, in questo video vedrete immagini totalmente casuali tratte da una classica giornata al mottolino bike park Ti dico solo una cosa Ivo Alboreto ha ah, parcato Vabbè quello si sapeva perché <ride> non, è, non è già nella prima ripresa del video quindi esatto. Ti dico solo dove è andato oggi Alboreto al posto di venire a girare di Nino 3, 2, 1, Parco delle Cornelle per... Quindi chiedi Toto quanto fa, vogliono lì Ossè, non è capace da No, mi disocio. Eh, Non ha ancora girato in Viper, senza Ragazzi. fare gli episodi di Red Bull, Esatto Per farlo girare, adesso, se state guardando questo video Andate sul profilo di Instagram di Alboreto e gli scrivete Alboreto vai a girare con Toto No, ma io non ho finito, non volevo dire solo questo In questo video vi mostrerò come spogliare un Ivo C'è una particolarità in questo video, perché... Siamo su tipo tutti i rider di dirt. Tra virgolette tutti. Tutti i rider di dirt in Italia. E tutti abbiamo parlato le bici da dirt. Ovviamente DH, perché eh, se si va in mottolino va. non si può mangiare in DH. Però ragazzi, domani, session, tutti con le dirt in area jump. Non lo so, non lo so, non Quindi, dico. Mi raccomando, domani, venite, domani, venite eh. su domani, eh. Domani venite su. Eh, Jessica, per favore, abbiamo visto un video con la BA che andava in bici? La bea eh io, sono qui. Però la bea boh, io non la vedo. La bea <ride> la Jessica t'ha dissato. Mi ha dissato. T'ha dissato. dissato. Rispondi al dissing, <ride> ah. Così si risponde, eh, ragazzi dire toi so. cioè, battuta cioè devo tu devi capire che Ivo è il turista in qualsiasi posto va al mare montagna città collina pianura turista prende quello che compra il prosciutto la forma di prosciutto da mangiare d'estate al park lui è quello <ride> Ivo il pellegrino <ride> pellegrino. dai chicco è Ivo chicco lo chiamavano Kikivo Attenzione, dietro la Jessica, far pressione sulla Jessica Fagli pressione, Ivo Dai, E eh, Proverò un 3-6, oh, non dai. so se verrà eh. Mi segui? Sì Ah, sti cazzi, proprio mortale. Sì. Ragazzi, ma si può che io, eh, primi giri, devo subito eh, Triccare con dietro uno Guarda che vento Addirittura? Addirittura alla prima? Non ci credo Adesso mi segui Vedi se riesci a salmi dietro Ha mezzo minuto Contiamo Uno Due Dai Due secondi e mezzo tre Dai ci sto minchia Bravo Chi è che mi ha chiamato? Qui dietro in fondo Ciao occhio che taglio eh non so se provarti a dare dal drop da una vita che non lo faccio con la diacca <sussurra> Stavo quasi sbagliando il 3 o drop comunque Ho eh. fatto 3 dal drop Anni che non lo facevo Ho un po' sbagliato A essere sincero Perché non ho allato benissimo la ruota dietro Mi ha toccato nella fine del drop Però sono riuscito a salvarlo Attenzione Prova a sorpasso Raga ho beccato Angelo Pellegrini Che va in moto Taglia taglia taglia sopra oh ma sono, sono passato dell'erba per passare tutti indietro ho visto. comunque raga lui è angelo pellegrini fa super cross oh, trovati per caso beccati per caso lui, lui è Andy. Andy Andy Winkler che ero a vicini ho tolto un po' i piedi però poi ero in aria sopra di lui ho detto eh ma vado Vado vado vadi Ragazzi lui è l'uomo A parte che va fortissimo E eh, non me l'aspettavo Però lui è l'uomo Che fa le uippate e le scrapate della vita Oh la madonna cosa sta andando forte oh, oh! Figa bello quello Oh voglio delle scrabbate mortali qua eh io Guardalo lì oh no. Scrabbate della morte Eccolo lì yeah. Lui è quello che era quasi sfigurato da un ramo oh, ah! Alza E okay, ho preso il cosissimo no. Occhio qua è Inca Lo Avete presente Inca? In lingua Quechua la parola Inca significa capo Ok l'ho lasciato andare un filo avanti se no qua a parte che non si vede niente. Free ride! Ragazzi, dai! Dai, first time, first time. Dai, è Penny! Piccicati! Yeah! Yeah, Penny! Andre Penny, vado a filmarvi un trenino sui condomini. Mi fate un treno ma appiccicati! Dai! Uno sopra l'altro! Raga arrivano incazzati! Dai, uh, uh, uh. Io seguo lei! Mi come ha detto Ricky. Allora Con lo spaccato puoi seguire la mia amica se non ha Sì, sì. Come hai detto che ti chiami? Margherita. Io sono Guarda lì come va! Oh. Grande! Ah, no, no, no. Quanti anni hai, hai detto? 17! 17. E che fa il culo, no, Toto, pensa a te? Hello darkness, Oh no! Oh, occhio, occhio, occhio! Oh no! Oh, occhio, occhio, occhio! Ci sei? Viva! Di solito c'è uomo in mare, donna in montagna! Donna in montagna! Donna in montagna! Ma lei c'ha due coglioni così, quindi... Ma lasciagli la sua femminilità, Ivo! Però, per favore, digli che è un maschilista di merda! Speriamo Chi va davanti! Eh. Vai, Fede! Attenzione, Fede ha fucile partito, ragazzi! La conosce, ragazzo, la conosce! La conosce, ragazzo, è partito! È matto, la sta facendo a 400, Fede! Tutta. Ciao Kiko Allora siamo già al giorno dopo in realtà ragazzi Come Ieri sono abbiamo sono finito di girare Eravamo stanchi quindi non siamo venuti in area jump però oggi siamo saliti con Con le verte. C'è Ivo, il signor Il signor Panino Là no, c'è già bravo. Fede Borromini che è pronto a saltare Ovviamente come al solito c'è vento E l'ultima volta quando sono venuto fino a me per Red Bull Ero con l'integrale che mi dava un po' fastidio Invece stavolta sono venuto con la scodellina Perché Ivo nei suoi video mi ha ispirato Ho Visto che ha fatto un po' di tricchettini Nell'altra volta e ho detto no Questa volta salgo di Vigno, vado con la dort, caschettino da dort, così almeno vedo bene i trick in aria. Ovviamente vi ricordo sempre che trovate il link di questo casco e anche l'integrale che uso in descrizione, quindi guardate la descrizione se siete interessati ai caschi. Ciao ragazzi, tra poco si prevede una super session. Probabilmente ci sarà un po' di vento, ma i ragazzi sono caldi, quindi siete invitati. Ok allora adesso qualche saltino di riscaldamento E poi senza subito a tutto perché Danno temporalino dopo eh raga yeah, let's go, let's Yo, I heard the couldn't fit into a magnum it broke Mi quando? Sia a destra che a sinistra ragazzi. Sette corpo, corpo, sette corpo. Mi iniziano a piacere. Eccolo lì. E anche il grigio inizia a il <tot> <tot> And then he got it This is all the shit I hear, man Call it gossip Man, I hear it gossip Okay All you hear is gossip Direi che abbiamo girato, adesso il vento si sta alzando sempre di più, quindi con le door inizia a essere sempre un po' più difficoltoso. Problema: io eh, ogni volta vengo con il montonino con la door perché dico voglio triccare. Con le strutture là Però Purtroppo Se clicchiamo adesso su quello Ci cappottiamo così Perché c'è troppo vento Spero di riuscire prossimamente A venire a fare un'altra session Con la qua Io spero Che anche questo video Vi sia piaciuto Anche se veniamo sempre A girare alla fine Al montolino Però ragazzi È il nostro Home place Per l'estate Per girare in ghiacca Ringraziamo anche Signorina Ces Bea bella vita cesana E noi ci vediamo In un prossimo video No, non hai battute giuste, infatti. <bluetooth>